adesso è arrivato il momento di introdurre il grande maestro di questa sera con un trailer, così come si fa nelle grandi occasioni, io non vorrei dire altro, dopo arriverò a darvi questo grande nome, ma per adesso godetevi questo meraviglioso trailer di questo film sommerso, di questo film veramente di grande, grandissimo culto che verrà proiettato questa sera e grazie a voi. Bye. al cinema, no? Vedi sto trailer? Wow bellissimo, un trailer meraviglioso complimenti anche alla direzione del festival che l'ha recuperato e che lo ha proiettato, beh io non so come introdurlo, eh, stavo riflettendo, stavo cercando le parole credo, cioè, questo film è del 1971 credo che la magia del cinema sia questo, cioè tenere gli incubi sempre freschi no? è come se la nostra mente fosse un piccolo frigorifero dove poi gli incubi, le suggestioni, i sogni che viviamo poi alla fine riemergono sempre, basta un'immagine per farli tornare all'ERTA, allora io non so cosa dire, non so come presentarlo se non con una grande emozione, io una volta scrissi, in un... prima Ruggero De Dato citava il mio libro, io ho scritto una volta, quando si realizza un sogno bisogna ricordarsi di averlo sognato e così succede anche con gli incubi, allora il mio sogno era di incontrarlo e adesso sarò qui con voi a intervistarlo, signori tutti lo chiamano maestro, io dico che è un grande artista, a voi Dario Argento! Dario, mettiti dove vuoi buonasera ciao, che, ciao. Piacere, che piacere che piacere che piacere piacere stare qui con tutti voi grazie eh, davvero una grande emozione e poi devo dire Beh è un'emozione essere qua ti do subito del tu, ti dispiace no, no. Tanto. senti, io sono contento soprattutto per parlare di questo film che è un film che io dicevo prima un po' sommerso all'interno della cinematografia parto dalla mia esperienza con questo film la mia esperienza con questo film è che io l'ho visto come dire, sentendomi lusingato e fortunato, perché tantissimi anni fa un mio amico mi disse: guarda, ho quattro mosche di velluto grigio, l'ho trovato, ho la registrazione di Rete 4 che gira, è vero o no? ritorna, una registrazione di Rete 4, quindi questo film è stato un film molto sommerso e anche questo ha aiutato a farlo diventare un cult, no? Vuoi raccontare intanto la genesi del film, come è andata, come è stato anche questo piccolo credo travaglio produttivo che forse anche, anche a te sta coinvolto direttamente? Sì, no? sì, è vero, è molto coinvolto perché il film... è, è fu prodotto da me e dalla Paramount. Poi dopo mh, non riuscimmo a, a distrigarci nei diritti e allora la Paramount eh, poteva ritirare il film e, e non lo distribuì più per molti anni, per vent'anni, non, non si è più visto nei in cassetta, in Dvd, niente, nessuno. Dicevi non ce l'avevi nemmeno te. Sì. No, non l'avevo nemmeno io a casa, no, non ce nessuno ce l'aveva. Infatti tutti dicevo che era il film più misterioso della mia filmografia. Poi dopo a un certo punto penso in modo onestino, uscito da qualche parte, non so da dove, penso dagli Stati Uniti. E uscì questa copia clandestina e di la goda, per tutto e, e, le fecero di buddini ma tutti penso clandestini non, non autorizzati dalla da Paramount e da me quindi, però io ero contento che finalmente fosse riuscito eh, perché è un film che io ho molto amato perché quando l'ho fatto dopo L'Uccello della Piume di Cristallo e Il Gatto nove nove code eh, mi dissi voglio fare qualcosa di diverso qualcosa di, di più strano più forte più, mh, più me più personale e, e così lo, lo a realizzarlo con questo film tanto personale che forse c'è anche, anche qualcosa di davvero tuo no? dico di autobiografico ma forse quasi sì, sì, c'è qualcosa di autobiografico ad esempio l'attore ricordava eh, assomigliava a me quando avevo l'età sua eh, l'attrice assomigliava a mia ex moglie eh, però io queste cose erano un po' erano inconscio, a livello inconscio, non è che me ne accorgevo mentre facevo queste scelte eh, le ho fatte ho fatto un film dove Raccontavo di una donna che perseguitava il suo marito e, e, insomma, e alla fine è venuto qualcosa di così profondo, così, così personale che quando anche l'ho visto per la prima volta completamente finito ho detto ma sto raccontando proprio la mia storia <ride> veramente sì, è stata la, la prima volta nella mia vita, è l'ultima in cui ho raccontato un, un, film, un film giallo in fondo la mia storia sì, infatti hai detto bene, no? hai detto in un film giallo perché questo film insomma ha più toni da, da, da, da thriller appunto, rientra un po' più in quel genere lì, no? Sì, sì, no? Sì. siamo ancora, dato per collocarlo anche nella filmografia d'Italia, siamo ancora, è il terzo film siamo ancora un po' lontani da eh, come dire, qualche anno manca da Profondo Rosso, qualche anno manca da quando prenderai una deriva ancora più verso l'horror, no? Io ti volevo chiedere quando tu vedi, cioè guarda, già vederlo dal trailer, dicevo, madonna sembra proprio una roba quasi avanguardistica, no? Cioè una sperimentazione ed una fantasia. Vuol dire che forse oggi davvero, no? Si fa più fatica a, a, a pensarla. Ma è possibile allora io che io, buono? Alla fine qualche decennio fa, no? Alla fine sì, che sì. del 71 questo, c'ha cioè, già. Cioè, 72. 72 c'ha già piacevolmente qualche anno, no? Sì, sì. Quindi come funziona? Che all'epoca, che, che ne so, c'era più ispirazione, c'era più. Non è che c'era più ispirazione, c'avevo più ispirazione io. Ero io che c'avevo tanti pensieri, tante, tante, tante illusioni, tante, tante allucinazioni, tante cui... allucinazioni. Sì, tante e Che sì. facevi insomma. <ride> C'avevi cioè degli additivi oppure era di fuoco. Anche, anche degli additivi. Sì, anche degli Ma questa è una cosa piacevole da dire, ma mia... cioè, voglio dire, ora vogliamo fare anche un po' di pubblicità a progresso cioè non è che se uno ora si fa 5 o 6 anni fa un figlio di dagli argento eh? Spordali, no, ragazzi, no questo fa... no non si fa esatto, no, esatto non si fa così no, che, no, che anche, no... anche Hemingway diceva non esatto, è che cioè, non bevendo, è che si diventa boschi con... si fanno dei ragazzi bellissimi assolutamente però i belli anche se all'epoca si, sì, non non si prestava si prestava nella tua vita perché la tua vita anche anche avere delle esperienze di tipo strano di tipo diverso che ti portavano verso altri mondi verso altri pensieri insomma era, era molto interessante senti questo film eh, ora prima di andare poi anche un po' più, un po più nello specifico ripeto mi allargo con simpatia anche se qualcuno ha qualche domanda qualche suggerimento da fare ha già come dire dalla copertina un grande fascino che è derivato dal titolo il titolo dei suoi film sono una cosa che ormai sono entrati un po' chiaramente nell'immaginario collettivo però cioè, come, come ti è venuto quattro mosche di velluto cioè, come ti viene un uccello no, cioè, dalle piume di cristallo stiamo dicendo dalle palle di cristallo per remake mie ma come <ride> profondo rosso capito. come viene questi titoli come escono, come arrivano Ma, non lo so, ci penso cerco qualcosa di originale di legato un po' alla storia però anche immaginario eh. così il quattro mosche di vero grigio è stato interessante il titolo piacque molto appunto agli americani tanto che lo presero quasi senza leggere la sceneggiatura, già gli, il titolo li affascinò e quindi così. Poi dopo ebbe anche successo negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Poi appunto, poi questo dramma della lite con la Paramount e poi il film. Lo mi e non uscì più. Allora, c'è già qualche domanda in giro? No. No? Non vuoi? Oh, no, sì. C'è? C'è un po' di timore inizialmente Qualche timidezza, no. Sì? Nessuno? Beh, grande tividezza Ah, laggiù, laggiù mi dicono Qualcuno ha alzato la mano? No, eh, che, che mi fate? Mi scherzi? Sì, sì, sì. Lei? Non è a allora No, vado avanti io se volete sì, vai, eh. vai, Ah, vai, quel ragazzo lì chi è laggiù? si sì, vabbè dio, ragazzi non dovete mi andare in bagno sembra di essere a scuola sai scusami è lui è lui ma no lavo avanti io casomai come se eccoli guarda. allora dove sono le ragazze signorine col microfono eccoli eccoli allora guarda cioè ti, ti alzi i piedi per favore ciao buonasera eccolo a pezzi, sempre... buonasera, ciao, ti chiami? Me lo dicono tutti, te lo Alessandro. dicono tutti. Alessandro. Ciao, ciao, sei di Nettuno? Eh, no, però sto qui vicino ai Castelli Romani alla Nubio, chi si vuole fare uguale, vai <ride> allora. No, ero, insomma, ero curioso di sapere ehm, un'informazione riguardo all'unico film, diciamo che esce un po' fuori dalla eh, filmografia tipica di, eh, del maestro. Argento, cioè le, le, 5 le, le 5 giornate, esatto. Allora, eh, avevo letto delle cose riguardo alla genesi di questo film, che inizialmente il regista doveva essere eh, un altro e so che il protagonista insomma Celentano cioè spinse affinché fosse lei il regista quindi se ci può raccontare qualche aneddoto al riguardo la domanda interessante sì, questa eh? sì, io grazie Alessandro. devo dire che non dovevo essere il regista ero il produttore e anche l'avevo scritto poi dopo quando lo proposi ad Adriano e Adriano mi disse ma scusa se ti piace il film perché non lo dirigi te perché lo devi far dirigere da un altro e allora questa cosa mi, mi, mi colpì ci ripensai ci pensai qualche giorno e poi mi telefonai e dissi va bene lo faccio e fu una bellissima esperienza con Adriano perché c'è è una persona molto interessante, penso che negli ultimi anni penso che è un po' cambiato, eccetera, però quando era più giovane era una persona molto affascinante, a parte che noi stavamo, passavamo le serate, eh, lui prendeva la chitarra e cantava il rock and roll americano inventandosi tutte le parole. Era, era bellissimo stare con lui. Eh. So, poi facevamo delle scherzi, andavamo in, eh, andavamo in un bar eh, di Milano, eh, scendeva dalla macchina entrava nel bar come se fosse un normale cliente. Tutti lo guardavano oh, e dicevano, ma adriano, come si è arrivato lui ah! faceva un grido e poi giù scappava via. Era una persona, una persona deliziosa, stupendo. È stato bellissimo lavorare con lui e questo film è un film particolare perché racconta il risorgimento italiano in un modo molto bizzarro, noi eravamo negli anni 70, in pieni anni 70, quindi periodo di grandi contestazioni e quindi facevamo questo film anche per contestare la storia italiana che veniva così pomposamente presentata con gli eroi, con il Cattaneo. Invece noi scoprimo che facendo la preparazione del film è sempre il famoso Cattaneo. Cattaneo è, siccome il, è, aveva un baccheo, un una persona che.. che la casa e questo che fece le cinque giornate sparì per 5-6 giorni. Quando ritornò lui lo bastonò perché gli disse si sì, è andato via, mi ha lasciato senza mangiare, senza niente. così, Quindi erano tante cose che andavano riviste. Noi Io e Nani Balestrini, uno dei sceneggiatori film anche mio amico carissimo che ha passato tante vicine politiche e, e, ci, ci in una, una, una biblioteca di Milano che conteneva dei diari del Cinque Giornale del 1848 e, queste, questi diari erano diari o ricordi personali e e ce n'erano tantissimi e noi il film abbiamo probabilmente tratto da queste storie vere, mm, un po' reinventandole, cambiandole, eh, dandole anche una storia un po', po solida, un po' strana, modo, eh, il film fu un, bellissima esperienza per me mi dispiace di non averla ripetuta e di essere rimasto sempre a fare il mio thriller amato e tanto tanto amato di per me perché tu avresti fatto magari anche che ne so ora azzardo avresti fatto anche una commedia no la commedia no <ride> però <ride> no, dici qualcosa di diverso no qualcosa di diverso sì però la commedia quella lì non no. mi interessa non, non... Cioè, specialmente la commedia italiana, quella sì, che... cioè, sceneggiato... veramente non mi piace. Tu hai sceneggiato un film western importante. no? Sì, sì. sì. Ma, eh, ma perché c'hai anche una scena... C'è una volta in western. Sì. Esatto con Bertolucci sì, io mi immagino me. questa cosa immagini Sergio Leone, no? lui e Bertolucci insieme a scrivere no? questa cosa a me mi ha sempre affascinato sarebbe bello avere una foto di queste immagini sì, deve essere stato peccato che non l'abbiamo mai fatta è stato bellissimo, mesi e mesi a parlare, a discutere, a ridere a raccontarci aneddoti personali la nostra vera la nostra visione della storia del cinema eh, Sergio è sempre in un non parlava molto della storia del cinema perché la conosceva e non la conosceva quindi lui era molto riflesso su se stesso invece io e Bernardo che eravamo a, molto amanti del cinema quindi eh, parlavamo della nuova Vague, di tutte queste cose lui, lui ci ascoltava non so se con interesse o con, con noia non lo so però in ogni modo ci ascoltava eh, e noi raccontavamo appunto le nostre esperienze nel cinema eravamo molto giovani eravamo ragazzini, quasi, eh, però fu anche bello, fu anche molto bello l'amicizia fra me e Bernardo, che durò alcuni anni, poi dopo, eh, io dico sempre che il cinema unisce, poi il cinema divide, perché il cinema ti unisce per un periodo e tu sei come un fratello per l'altra persona, poi dopo, eh, dopo ti, eh, ti separi perché tu fai un altro film e vai va in, in America, lui va in Francia e non ci si vede per anni anni, anni e tutta quella meravigliosa amicizia che era nata eh, nelle sale cinematografiche, nei ristorantini di Roma, eh, camminando per la strada, invece poi è tutta è finita, è partita. Adesso nascono nuove esperienze eh, certo. e le seguiremo. Però questo è un esempio del genere che, che ti sì, affascina. Mi ha affascinato è... moltissimo sempre, sì. Prego, ci sono altre domande, osservazioni, cose? Uh, buonasera Buonasera Lei sta male? No, vedo male io No, no, vede bene Ah, vedo no, perché perdono Sono da uscita mal. apposta per, uh, dalla tomba apposta per, per il signor Argento. Beh, questo è un grande complimento Siamo qui, siamo al top, eh Sono uscita apposta dalla tomba Forse so la signorina si ha mai fatto una dichiarazione così importante? Mi sembra, sembra abbastanza il massimo, eh? sembra al top, prego Avrei una domanda Qual è la sua posizione sugli effetti speciali oggi nei film horror? Perché crede che se ne abusi troppo in you know, virtù di lasciando, per lasciando perdere trama, lasciando perdere cose che in realtà dovrebbero avere maggior rilievo oppure sono uh, assolutamente necessari e è, bella, è, bello è bello il progresso è bello tutto ma, ma è bello il progresso, bello tutto eh, insomma non è così bello il progresso, così bello tutto eh, penso che il cinema questo che tu dici veramente alludi al cinema americano perché è il cinema americano che abusa di effetti speciali tanto che gli effetti speciali li hanno, hanno reso il cinema americano horror e thriller praticamente una omologazione è tutto uguale è sempre la storia la storia di, di, un, di un gruppo di ragazzi e ragazze che prendono la macchina e va in una villa in, in, campagna, eh, questa villa entrano dentro, festosi, fanno le canne, bevono, eccetera, e poi appaiono i mostri e, e poi alla fine rimangono due persone. E le storie sono sempre queste. per eh, i fantasmi cinesi eh, e parlano a cellulare. Eh. Eh, ma, eh, non finiscono mai di cambiare, perché ci sono gli effetti speciali che hanno omologato tutto. Perché il... Eh, le grandi ditte di produzione, siccome vedono che vanno bene, loro allora li fanno, fiammate, esplosioni, macchine che esplodono, eh, è tutto uguale, invece peraltro invece c'è un cinema che è poco conosciuto e che pochi di voi avranno visto, avranno seguito, c'è il cinema, ad esempio il cinema eh, sudcoreano, molto interessante, il cinema thailandese, il, il cinema orientale in genere, molto interessante, a parte che segue molto eh, anche il mio stile, segue, segue, eh, sono le persone che si sono molto ispirate ai miei film, però poi anche c'è cioè, di psicologico, di psicologico, di, di profondo, di, di qualcosa che viene da, da, da, da, dal profondo dell'animo, che, che invece il cinema americano ha perso, ha perso e purtroppo ormai è, è così il cinema americano, però penso che si potrà riprendere perché ci sono dei giovani autori, giovani mh, talenti che chissà che cosa faranno nei prossimi anni c'è qualcuno che ti piace di questi giovani, anche registi americani non so, ora Rob Zombie per esempio è considerato Sì, Rob Zombie lo, lo conosco e mi piace molto è molto simpatico è intelligente anche i suoi film sono molto, molto belli, alcuni belli alcuni meno belli, insomma come tutti peraltro eh, poi ci sono, se sono altri però piccoli talenti che fanno piccoli film eh, eh, basta che uno fa, ad esempio, in America, basta che uno fa un film tipo Blade with Project e subito ne fanno 50 uguali. Basta che fai eh, eh, insomma, qualsiasi film che, che ha successo e che è un po' più diverso e subito ne fanno una ventina di, di uguali, di, di film appunto girati con la telecamera, col, col, col telefonino. E... Però a me non mi piace questa, questa, questa, questa imitazione, a me piace gettarmi ogni volta in una nuova avventura, in nuove storie anche perché credo che oggi insomma, fare un film eh, come si dice, no? No, come si dice, film di genere anche in Italia sia abbastanza complicato, abbastanza complesso insomma ora è davvero difficoltoso anche per i giovani che coltivano questa passione grazie a, a te grazie a, ad altri registi che hanno reso grande il cinema di genere italiano qualche decennio fa e cercano di, di riproporre una cosa del genere però in effetti si fa fatica perché il mercato paradossalmente si è ristretto no? in questo senso no, per questioni cioè, è, rimasta me, è rimasta la commedia sì, per questioni finanziari si è ristretto, è diventato piccolo, un po' misero e purtroppo, infatti il mio prossimo film io lo farò con la produzione americana perché non, non, in Italia non ci sono possibilità veramente per esempio ci sono dei film interessanti in Francia eh, i corti francesi sono i più belli del mondo eh, alcuni film spagnoli sono bellissimi certo. eh, i film del Sud America pure sono molto interessanti messicani, peruviani eh, però in Italia no, in Italia si è persa questa, questa, questa tradizione in Italia segui qualche regista, c'è qualcuno a cui vedi ora Renato qualcuno si dice e si ispira a te, no? Ma non voglio fare nomi, voglio metterti in imbarazzo, però diciamo, no, no, lasciamo no, bene. Di... Allora, ci sono altre domande, altre cose? La, prego, buonasera. Ciao, ti chiamo. Ciao Paolo Simone. Sì. Ciao Simone. Ciao Paolo, ciao a tutti. Eh, buonasera maestro Dario. Allora, ehm io mi sono appena diplomato in di regia e ho di fronte un maestro eh, artigiano e di genere che si è occupato di horror e anche di, di film gialli quindi i, i suoi film sono molto interessanti e particolari quindi è difficile fare una domanda eh, altrettanto valida però eh, ultimamente vedendo dei suoi film ho visto eh, che lei ricorre spesso al, al, alle siringhe per immortalare le vittime, eh, per, diciamo, per tramortirle, no? e allora, visto che si sì, utilizza anche mannaie e altri altre, eh, tipologi una domanda di sul montaggio, via poi fa... no, cioè, no, eh, volevo chiedere <ride> come mai ricorre, magari è una, una cosa banale, però come mai ricorre spesso alle siringhe visto che anche stasera si, si, si vedrà quattro mosche di velluto grigio e anche in questo film eh, utilizzerà l'ago il, il l'ago, quindi è una paura, diciamo, inconscia, perché vuole colpire oppure non lo so? Perché, perché è una paura... certamente è una paura inconscia uno dei miei incubi forse, non lo so però insomma ci sono in effetti, è vero in molti film miei ci sono delle siringhe che appaiono, degli aghi, degli aghi grandi, degli aghi piccoli eh, mi ricordo la cinema di Standard dove c'era l'Asia che veniva perseguitata da un, una siringa enorme che attraversava lo schermo e, insomma ce ne sono, sì, ce ne sono sì, una, una forma inconscia di, di racconto che non riesco a spiegare bene veramente come la maggior parte delle, de, degli incubi dei miei film non riesco a spiegarli bene perché sono come degli incubi gli incubi valli a spiegare gli incubi sono troppo profondi vengono dalla tua la tutta la parte oscura e quindi non, non, non si possono così spiegare bene grazie allora volevo chiedere no intanto se ci sono fermatevi, intanto io volevo fare una domanda a Dario volevo chiedere so che stai preparando anche un libro? sì, no, l'ho già finito ah, già finito? Sì. quindi insomma siamo lì lì esce ottobre esce ottobre? sì, è una cosa si autobiografia una mia autobiografia un'autobiografia? sì Beh, Grande interesse sono eh. da, da, da quando ero bambino fino agli ultimi film Come si intitola? Paura Semplice, è una cosa inequivocabile via. Tanto per, per non lasciare... Un audio della violenza, se proprio racconti la tua vita, il tuo percorso, quanto ti sei sbottonato sì. e quanto hai inventato? Quanto... No, non ho inventato niente, l'ho fatto per i inaudi, quindi bisogna anche è una ditta, cioè una caseditrice molto seria, quindi ho cercato di essere molto serio e raccontare realmente quello che mi era successo, le mie storie, i miei amori, le mie vicende drammatiche, le mie storie di droga. Eh, tutto tutto quanto, tutto quello, i miei, i miei film difficili, i miei film facili. Eh, eh, allora, I momenti difficili della mia vita, i momenti che ho passato, ehm, passato. Insomma, ho raccontato un po' tutto quello che mi è accaduto, sinceramente senza infingimenti, senza dire bugie. A te sei contento? Cioè sei felice alla fine dico se tu fai un bilancio? ma felice no io ho fatto questo ho voluto farlo naturalmente perché se no non l'avrei fatto eh, non è che posso essere né felice né infelice eh, questa è stata la mia vita io in questo senso nella mia autobiografia racconto quella che è stata la mia vita così che tante persone non lo sanno gli episodi, i momenti della mia vita difficili che tanti non sanno e però io eh, Raccontare. Ma perché mi colpisce sempre questo fatto? No? Nel senso che comunque noi siamo in un momento Il cinema italiano ha come dire, gli, gli autori no? Quindi ora si trova in cento autori o comunque gli autori che sono quelli che fanno i loro film e che sono registi per amor del cielo importanti e tutto e riflettevo di come a volte a parte Dario e a parte forse abbiamo citato prima Sergio Leone cioè che sono registi che si sono concentrati su un genere comunque chi faceva film di genere era sempre un po' no? nei salotti buoni nei salotti dell'intelligenza romana in quelli, nei David di Donatello cioè, sempre, sono quelli che non hanno mai ricevuto forse un premio non hanno mai ricevuto ti volevo chiedere, non so, come l'avevi la, presa, se alla fine c'era un aneddoto o se come, insomma, io sono stato tre, tre mesi ora a Roma e c'è questa frase bellissima, se ti rode il culo, no? Cioè, se ti dà fastidio, se questa cosa, perché a me sì, per esempio, cioè, a me dispiace quasi come pensare come se, allora dobbiamo continuare a dire che noi siamo qua perché siamo appassionati di cinema bis, di cinema, non di serie A, ma cos'è alla fine, cioè? La, la, la sente ancora questa cosa? Cioè ora forse non credo, però Ma ai non, tempi sicuramente sì. c'era un po' di discriminazione. Sì, sì, c'era no? discriminazione, specie dal primo film già, perché venendo dalla critica, i critici pensavano che avrei fatto un certo tipo di cinema molto diverso, un cinema cosiddetto impegnato dell'epoca, invece io ho cominciato subito con cinema di genere e quindi mi sono gettati contro è andato avanti per anni però mi ricordo che un aneddoto che raccontava Sergio Leone quando scrivevamo eh, raccontava che c'era un, in una classe a scuola e il professore chiedeva ai ragazzi dice tuo padre che mestiere fa? se sì, tuo padre fa il macellaio ah, va bene, tuo padre che mestiere fa? Eh, mio padre fa il professore ah, va bene. E tuo padre che mestiere fa? Dice mio padre fa il cassacortaio ah, eh, E tuo padre Tutti un po' preoccupati Poi poi il tuo padre E poi vicino di banco di quello che ha detto che Mio padre fa il cassacortaio Ha detto non è vero tuo padre è, è un medico E dice ma io Mi vergognavo di dire che era un medico O che faceva delle critiche Perché preferivo dire che faceva il cassa eh, Così, questo qui raccontava Sergio Leone. <ride> sì. Quindi se dici è sempre stato un po' anche, cioè questa cosa qua è, era, era, è legata al fatto che comunque c'è una persona, alla fine deve dichiararsi come, cioè nel senso, non ho capito l'aneddoto, scusami, <ride> sì, sì. Cioè, no, tu dici faceva il cassa mortaio. Ah, sì. eh lui in realtà mi cioè, abbiamo un capito. po' confuso sì. invece mi diceva ma il tuo padre cosa faceva? No, il mio medico. padre faceva il critico ah il critico? Il critico. ecco sì. che non capivo una sega faceva ho il, detto, il critico, il critico. Eh, appunto però mi vergognavo di dire faceva il critico allora ho detto faceva il cassa ah ho capito oh, ho capito non il medico il critico no no no Beh, no ha ragione vabbè ma sei critico. Sono fatti. comunque secondo me è questo il concetto secondo me insomma tu hai, hai vinto questa, questa grande cosa che, che, che, che è una cosa molto importante cioè io credo che siamo tutti qui a testimoniarlo che l'horror è un genere urgente politico, importante insomma e tutti i ragazzi che sono qua sono qua per ringraziarti insomma fondamentalmente grazie, grazie. allora io non so se c'erano ultime cose beh, guarda, guarda come si è accesa la sala dai, andiamo Applausi, certo. grazie, grazie grazie a Nettuno, grazie a voi per essere qui da tutta non solo da Nettuno ma da tutti i paesi intorno è stato bellissimo incontrarvi allora, noi, io so che c'erano delle altre cose, delle altre domande, però insomma, eh, come che... Tu sappiamo anche un programma... Come? S facciamo un po' tardi, Allora signori, scusa intanto sì. poi le farete, insomma sì. ci sarà occasione. Allora, adesso ci andiamo a bere anche un amaro del campo. Sì, sì, sì. Eh, sì. Allora io volevo chiamare qua con me eh, queste fantastiche pulzelle perché volevamo premiarti a nome eh, dell'Italia eh, Horror Fest 2012. Eh volevo... Assolutamente sì. Eh e ti dico, questo premio è bello. Io prima ho incontrato anche il... Bello, il sindaco eh, E dicevo, questo è bello perché il fatto che ci sia il comune di Nettuno a, a, dietro questa manifestazione vuole essere proprio un premio istituzionale e, ed ha il valore che hanno tutti questi ragazzi e tutte queste persone che poi guarda che bello, guarda che audience, sono di tutte le età e sono qui per un grande maestro del cinema italiano ed internazionale, Dario Argenti.